Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Dunque, nuovo video eh, Makeup Questa volta, prometto Speriamo bene perché non lo so neanche io E eh, voglio promettervi che Riuscirò a fare questo video Perché è l'ennesima volta che provo a registrare E non riesco mai Proviamo, proviamo questa Tanto voglio assicurarmi che stia registrando Il video, ma Non lo no. Allora, innanzitutto vi dovrei fare Le sopracciglia perché sono in una condizione pessima già e c'è anche qui il mio specchietto tanto ah è bello devo anche accettinare questo stavo Però, un sporgon questo è un non pettino bene e sto guardando di là perché no allora l'altra metà lo sto registrando così come viene ho utilizzato questi questi e questi tutti questi vedete questo questo qua e questo e quell'altro ancora non ve li, so, non ve li sto guardando a perché sennò non mi registro per niente e, e niente, poi ho messo sempre del Flawless 4, questa qua. Ho messo questo mascara qui. Il correttore di Invalid di L'Oreal, e poi il rossetto di Y e infine la terra, bla, la terra, la terra semplice del Drimel. Un altro, tutto nell'info box. Vi di dico. Tormete a video, non so cosa guarderò, vediamo. Ciao ragazzi. Se vi è piaciuto questo video mettete like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao! No, da questa parte mi viene ok, perfetto credo di esserci riuscito ok, bene dunque, adesso vado allora, a prendere se non cade tutto qua a prendere Flawless 4, questa e ovviamente userò qualche pennello se lo trovo. Sì, aspettate un secondo, se non metto di qui, no, questo lo metto di qua perché non vorrei che questo pennello di qua mi facesse il vasetto cioè il, il bicchiere.